Vi presento eh, CAUT che è un learning games. Sono Laura Antichi. Scrivete CAUT nella casella di ricerca di Google. Il primo risultato che vi viene restituito dalla ricerca sarà quello che utilizzeremo noi come teacher il secondo è quello a cui si potranno collegare gli studenti per eh, entrare nel gioco con il team eh, da noi assegnato ora andiamo eh, quindi nel primo risultato se eh, non vi siete registrati registratevi io faccio login perché sono già registrata e dentro nella mia dashboard. E eh, qui vedete l'interfaccia costituita da un Discover che contiene eh, tutti i, i giochi realizzati, i quesiti fatti dal, dagli altri utenti, che possono essere eh, quindi uh, visti e utilizzati, perché sono pubblici se compaiono qui. Poi abbiamo eh, un CAUS che vi eh, darà il, eh, tutti i CAUS che avete eh, realizzato voi, che sono i miei. Poi avete Reports con eh, i report delle attività che avete somministrato, al, e avete anche la possibilità di fare il download dei risultati del, dei giochi. Noi ora andremo ad una breve presentazione di CAU che ho chiamato Verifica in Social Station. Quello che mi premeva dire è che con CAUT gli studenti possono tenere sotto controllo il proprio apprendimento. Si, e, e si gioca in due modalità, CAUT, nella modalità Teach e Assign. Nella modalità eh, Teach il gioco avviene in tempo reale in classe o in uh, web uh, conferencing usando un sistema online e app da mobile. Nella modalità assign, le sfide eh, o challenge, eh, il gioco viene invece eseguito seguendo dei ritmi eh, personali, questo è molto interessante per eh, l'inclusione. Nella modalità teach il docente prepara il game di apprendimento, invita gli studenti inviando un codice o visualizzando sulla lavagna. Gli studenti si collegano al gioco dai loro dispositivi singolarmente in modalità di gruppo per rispondere. E con CAUT in modalità TEACH si risponde alle domande su una lesson appena spiegata o di riepilogo con un quiz. Per, eh, o con eh, la risposta vero e falso per l'account free. Sempre con eh, eh, CAUT in questa modalità eh, eh, si tratta di una gara alle risposte esatte su un argomento e come vi dicevo si può giocare individualmente in un gruppo eh, gli studenti usano i loro tablet e dispositivi mobile o pc i risultati restituiscono l'esattezza delle risposte e la ve velocità di completamento quindi è possibile eh, raggiungere una valutazione formativa con caut nel senso che il docente tiene sotto Controllo e i progressi dello studente per aiutarli a migliorare i risultati. Gli studenti si autovalutano e sono interessati al miglioramento delle loro prestazioni. Le competenze eh, in, eh, in gioco sono molteplici, disciplinare, linguistica, cinestesica, ludica, logica, autovalutativa, metariflessiva, sociale interpersonale. È interessante la modalità comunque Assign per quanto riguarda l'inclusione, nel senso che ehm, i giochi possono essere utilizzati a ritmo eh, personale. Gli studenti sono in postazione di lavoro gioco o a casa o in classe. Le risposte non hanno il vincolo del tempo immediato, ma il docente assegna una larga scadenza gli studenti possono visionare con calma quindi le domande e risposte e ripassare gli apprendimenti con la modalità assign, challenge, sfide le sfide non si giocano eh, come vi dicevo in tempo è reale L'host, ossia il docente stabilisce solo una scadenza eh, e condivide un PIN con gli studenti gli studenti inviano le risposte prima della scadenza il limite del, per il free è eh, di eh, 100 eh, giocatori. Eh, con questa modalità mh, eh, assign i eh, giochi, le sfide sono disponibili in ogni momento nell'asso di un tempo determinato. Quindi gli studenti eh, avendo a disposizione domande e risposte possono concentrarsi di più ed essere più accurati e riflettere di più. Infatti non è rilevante nelle sfide la velocità di esecuzione ma l'impegno riflessivo. Cosa fa il, il docente in questa modalità assign? Apre un cout che desidera utilizzare, sceglie l'opzione Assign, fissa una scadenza per il completamento, disattiva il timer delle domande, copia il link o il pin che viene restituito e lo condivide con gli studenti. Lo studente si collega quindi con il proprio pin. Come si valutano i risultati? Andando in Uh, all nel, nei reports nella casella nel bottone che abbiamo visto nell'interfaccia prima di KAUT e mm, eh, cliccandoci sopra vengono restituiti tutti i risultati ora vediamo il funzionamento andiamo in nome il funzionamento di eh, di eh, andiamo su create e, um, abbiamo la possibilità con create di uh, creare il nostro gioco utilizzando un template ce ne sono tre eh, free quelli che non hanno la coroncina e gli altri quelli della coroncina sono i pro andiamo, noi ne creiamo uno in vuoto andiamo in create e quindi eh, il, eh, clicchiamo la nostra eh, domanda la prima riguarda l'epistemologia di popper ok eh, metto i secondi 30 eh, e qui avete la possibilità di eh, uploadare un'immagine dalla library se avete il PRO. Eh, eh, quindi mh, questa modalità eh, essenzialmente insomma è meglio, eh, vedete che comunque è interessante il PRO perché eh, vi dà la, la possibilità di scegliere attraverso delle categorie proprio le immagini noi, eh, oppure avete la possibilità di, eh, di, di mettere un eh, youtube link oppure di uploadare un'immagine dal vostro computer ciò che noi faremo in questa prova apri ok, l'immagine di popper e eh, scriviamo e scriviamo quindi la prima possibile risposta studia le fonti eh, male. le fonti dell'errore anche le illusioni della filosofia la seconda possibile risposta è elabora il criterio di demarcazione, e questa è la risposta esatta, quindi spunto la eh, casella in maniera tale da farla diventare verde, il cerchiolino, e la terza è studia i limiti della conoscenza umana, l'ultima la, uh, la quarta potremmo mettere usa l'inferenza per verificare le teorie scientifiche Okay. ora mh, metto aggiungo un'altra uh, uh, questione add question un altro quindi da domanda eh, mi vedete chiede se voglio fare un quiz un true or false scelgo di nuovo il quiz le altre uh, opzioni op open-ended, puzzle, poll, slide sono invece del, del pro scelgo il quiz metto 30 secondi metto un titolo Popper descrive la propria filosofia La prima, la prima risposta è come diciamo momento, come razionalismo critico. Okay e uh, questa è la risposta esatta quindi clicco sulla spunta verde la seconda risposta è eh, come empirismo la terza è, Mettiamo come induttivismo, la quarta come verificazionismo. Okay. Quindi eh, potrei continuare aggiungendo nuove question, metto invece l'immagine che non avevo messo precedentemente. Okay. Vedete qui a lato che il Chrome permetterebbe alcune operazioni sulle immagini. Noi possiamo solo usare eh, l'originale. Uh, Va bene, non aggiungiamo altre domande per il momento, andiamo in Dan. Quindi, e, uh, metto il titolo del caut, Option uh, Optional la Filosofia, non so, della scienza. Ok, e, e poi vado in continuo, ok, e, e quindi mi dice che è pronto questo CAUT, e vabbè posso fare il test di CAUT, Okay. e mi dice se voglio utilizzare la modalità classic o la team mode facciamo il classic qui a lato eh, mi simula come vedete eh, mi, mi simula lo smartphone inserisco qui il nel game, ping, nel game ping il numero. Clicco su Enter. Scrivo... Linda. Ok, Go. Apro la stanza, adesso che c'è dentro Linda e, eh, e qui eh, mi vengono poste le domande come Linda, mi ero collegata dallo smartphone come Linda. ok avete visto quindi mi fermo un attimo che dovevo inserire il PIN e che eh, una volta eh, che era presente uno studente potevo aprire la sessione vado in next sempre Linda next quiz ok, okay quindi come razionalismo critico Ok, questa era la simulazione, vado in next, vedete che Linda ha risposto a due domande eh, su due e quindi uh, get the feedback, mi dà il feedback, view, view uh, report, e quindi mi dà il report di Linda che ha fatto il 100%. Non posso accedere ad altre funzionalità come il, posso però fare il download se avessi tutti gli studenti del, del foglio Excel con le loro eh, percentuali di risposta, delle risposte che hanno dato. Quindi eh, mi sembra una buona modalità andiamo quindi in in Cauzi. ok e ritroviamo qui a POPTER volevo anche farvi vedere la possibilità di utilizzare la modalità la modalità eh, eh, facciamo play di nuovo la modalità Assign, cioè noi prima l'abbiamo vista nella modalità Teach, ora andiamo in Assign, e quindi vedete che uh, qui posso scegliere la data di uh, consegna, ne scelgo, me ne propone alcune, facciamo sabato 30 maggio, l'ora va bene, l'Option, eh, qui dovrò eh, disattivare il timer che è attivo ok, posso randomizare l'ordine delle eh, l'ordine delle, eh, delle domande, poi generare un nick, un nickname, non lo faccio e poi eh, ho messo tutto, quindi qui vedete che devo disattivare quindi il timer, faccio create, ok vado in create e vedete che mi dà la possibilità di uh, copiare il link del caute e inviarlo agli studenti che entro la data del 30, mi sembrava 30 maggio, devono rispondere, quindi hanno oh, parecchio tempo da, eh, per poter provare il, il, il gioco, oppure posso mandare il, il challenge eh, ping, che è questo, agli studenti. Posso, questa modalità è molto interessante, condividere tanto in Google Classroom il, i dati che in Microsoft Teams. Se posso aprire ad esempio Google Classroom, vediamo se si apre da qui, solo che devo entrare un'altra modalità di Google Classroom con un altro account e uh, mi dici di scegliere un corso non l'ho già messo vabbè, e scegli un'azione e quindi crea compito vai e uh, quindi qui vedete che uh, gli studenti possono collegarsi comodamente da qui al CAUT per, per fare il compito e, e hanno a disposizione, eh, sen, posso mettere anche senza voto, 100 punti che eh, non hanno nessuna data di scadenza, comunque tre anche, vedete, nessuna data di scadenza. Eh, metto naturalmente il titolo del compito cioè, è bellissima questa modalità ecco e mettiamo anche il nome Popper ok quindi eh, faccio segna e così via. Adesso chiudo Classroom, vado in sempre nel, uh, nel mio, nel mio CAUT e uh, ritorno indietro per farvi vedere altre cose. Se riapro, magari ne apro uno, un altro, questo che mi era venuto bene sui principi nutritivi, eh, posso, anche questo vedere condividerlo è molto interessante. Quindi su uh, Twitter, su Facebook, in Classroom, come prima, e, uh, e negli altri sotto al mandarlo per, uh, uh, per, uh, per posta, quindi mi dai il link. E da, da copiare e da inviare andiamo indietro quindi vedete che eh, comunque vedete che eh, questo eh, cauter ha già stato fatto in modalità challenge quindi mi scrive qui challenge in uh, progress e quindi l'avevo già assegnato con uh, questa uh, modalità ok quindi sono anche questo, questo di geografia generale, vedete? Ok, che mi dà la possibilità di vedere le, anche questa, la stessa modalità, questo è un, è un public, caut, ci sono public, gli studenti devono solo digitare il... Ping dal, dal loro uh, poi a dispositivo ecco spero che uh, vi sia uh, piaciuto uh, conoscere CAUT e, um, e riscontrare la fa facilità di applicazione e la possibilità di uh, condivisione e quindi vi saluto arrivederci